Salve, in questo video andremo a ehm, analizzare i processi che servono per eh, creare una, una mappa eh, ad uso eh, turistico di un determinato territorio. Eh, ho fatto già un video questa mattina ma eh, non è venuto molto bene, come promesso eh, adesso eh, ne creo uno eh, specifico e non in diretta. Allora, la, la mappa in questione praticamente che vogliamo realizzare è relativa a un percorso eh, turistico nella eh, eh, provincia di Avellino, quindi siamo in Campania. E eh, come potete vedere eh, abbiamo qui davanti una, alcuni dati di, che dovete come dati di eh, background, in particolare il DTM della eh, regione Campania ricavato da eh, un clip della DTM dell'ISPRA a 20 metri e um, eh, che si sovrappone a una ill-shade che è, la, non sappiamo, la carta diciamo, delle, delle ombre eh, questo per fare in modo che ci sia un effetto eh, 3D eh, che, è che, vedere, eh, che è quello che potete vedere qui eh, ho giocato un po' sulla trasparenza e eh, attivando i vari eh, layer che sono altri che i vari shape file ho potuto sovrapporre con le vele reticoli ferroviari, la rete stradale, il reticolo idrografico la presenza di protezione centri urbani e eh, in trasparenza ci sono le eh, divisioni dei, dei, dei confini amministrativi dei vari comuni allora, non interessa andare a realizzare un percorso turistico che si sviluppa eh, su questo shapefile di tipo eh, lineare. Come prima cosa andiamo a eh, ricavarci eh, il DTM dell'area per fare in modo che eh, si abbia un effetto più eh, diciamo carino per adesso, che dopo vi renderete conto di cosa sto eh, parlando. Allora innanzitutto eh, si procede in questo modo, effettuiamo una, effettuiamo una query eh, spaziale per poter andare a eh, individuare quali sono i eh, comuni della regione campagna che vengono intersecati dal eh, percorso che abbiamo in evidenza. Sono questi qui che eh, vedete, a questo punto, andiamo a vedere qui nell'attribute nell Table, sono questi qui che eh, vedete, però eh, sarebbe interessante eh, non limitarsi nei soli eh, comuni in cui ricade esattamente questo percorso, abbiamo detto che è un percorso di eh, tipo turistica, e, eh, per cui eh, le selezioniamo e ehm, andiamo a effettuare quella che è un buffer a un chilometro. selezioniamo quello del percorso e clicchiamo su ok io in realtà questo era un processo che già avevo fatto eh, in precedenza e ehm, vediamo un po' ecco qui il nostro buffer Quindi questo è il buffer che eh, si vuole andare a eh, ricreare che, che si vuole andare a ricreare che eh, eh, sfrutteremo per andare a eh, selezionare il nostro il nostro shape dei eh, comuni quindi effettuiamo una eh, quell spaziale attiviamo il layer qui dei comuni questo è il nostro buffer abbiamo detto intersect apply allora, come vedete sono di più rispetto alla selezione di prima a questo punto procederemo in questo modo, un save, save only selected features, qui impostiamo il uh, sistema di riferimento che ehm, è l'epsg32633, in browser scegliamo dove vogliamo andare a, a posizionare questo shape e eh, quindi premiamo ok. Anche questa era un'operazione che già avevo fatto per cui mi vado a caricare la mia area di interesse ecco qui l'area di interesse spegniamo il in buffer zoom to come vedete corrisponde esattamente ai comuni selezionati disattiva la selezione a me interessa però anche avere una questi sono un insieme di eh, poligoni come si può vedere, a me però interessa avere eh, un unico, anche un unico poligono per fare le operazioni che andremo a vedere eh, tra poco. Quindi, per fare ciò, effettuo un Dissolve. Vado a selezionare questo che è lo shape in questione. Aria ah, eccolo qui: Dissolve Field, dissolve Void scelgo dove deve essere eh, posizionato e vado su ok e quindi mi si crea il mio poligono eh, selezionato io già l'avevo eh, creato in precedenza ed eccolo qui questo è il mio poligono di eh, selezione dunque a questo punto dobbiamo andare a rendere trasparente il, eh, la campitura dei singoli eh, poligoni che compongono eh, eh, lo shape estratto eh, creato dalla selezione eh, sui eh, comuni eh, delle regioni campane e eh, andiamo ad attivargli eh, i label. Ok, in questo modo possiamo andare a visualizzare quali sono i comuni attraversati per il nostro eh, percorso eh, quello che vedete sotto attivo è eh, l'intero eh, poligono di tutti i comuni e lo spengo dunque questo è il risultato ottenuto da adesso Quindi, il nostro obiettivo è quello di riprodurre questa eh, mappa qui in cui sono presenti eh, è presente il percorso i vari centri eh, urbani e eh, è presente questo DTM che va diciamo, a contrastare il DTM di sfondo più eh, tenue. Dunque per fare ciò, tornando a quella che è la nostra area, come prima cosa andiamo a ricopiarci il, eh, lo style del, eh, di questo tracciato già eh, terminato. in modo molto rapido e veloce per evitare di dover fare operazioni eh, più di una volta. Ora, cosa manca per renderlo simile a quello che abbiamo visto? Innanzitutto il DTM ELEGED. Per realizzare il DTM vado in Raster, clip seleziono il DTM da ritagliare gli do il il patch in cui voglio andarlo a salvare la cartella in cui voglio andare a salvare quel mask layer utilizzo ehm, il disco che abbiamo appena ehm, che abbiamo creato poco fa do l'ok okay e quindi si, mi si crea un ehm, un, un DTM. stessa cosa faccio per shade la clip quindi creo un, un ritaglio dell'area mi eh, interessa e eh, anche questa era un'operazione che avevo già fatto e che mi vado a riprendere da qui Ora, come vedete, questo è in scala di grigio, questo è TM, e eh, per renderlo un po' più eh, realistico andiamo a eh, caricarci una color map già usata in precedenza che è stata creata in questo modo. Allora, eh, a partire da questo eh, TM, una volta che ho selezionato quelle sono i colori che mi eh, interessavano, ho cliccato su eh, Export Color Map, io eh, l'ho posizionato, lui mi interessava e ho cliccato su Salva. Stessa cosa, quindi eh, in questo modo avremo eh, delle personalizzazioni che possiamo sfruttare senza dover... Uh, delle primatizzazioni che possiamo sfruttare senza doverle ricreare al uh, backup quindi andiamo in Proterfis ed ecco qui il risultato ancora però non è uh, ottimale e andiamo a dargli una lieve trasparenza e utilizzo un 20%, e proprio in questo modo abbiamo reso un po' più uh, realistico, e eh, da notare che crea un buon contrasto con eh, il, eh, il DTM eh, che è al di sotto, questo qui della regione campania. Ora, il passo successivo è andare a eh, tirarci eh, fuori e mettere in evidenza quelli che sono i centri eh, urbani attraversati o che eh, si trovano in prossimità di questo percorso. E come facciamo? Effettiamo anche in questo caso un clip. Scelgo il, lo shape dei centri urbani che abbiamo qui. Come eh, clip layer come al utilizzeremo l'area di interesse che ci siamo creati prima quindi visto mi la destinazione ok e via stessa cosa faremo per il layer le, relativo alle ferrovie all'area stradale e a rete idrografico. quindi fatte queste operazioni otterremo una eh, Visualizzazione molto simile a quella che sto per farvi vedere, io già l'avevo fatto in precedenza. Questa operazione già l'avevo fatta in precedenza. Per cui ora mi seleziono semplicemente quello che mi interessa. Tanto le operazioni di clip sono molto ma molto immediate, per nulla complesse. Giustamente, lui mi chiede il sistema di riferimento. Per ognuno degli shape che sto importando l'avrebbe chiesto anche se eh, avessimo creato ex eh, novo eh, questi shape e, facciamo un po' di ordine dare gli interessi la posiziono qua questo buffer non mi serve più quindi lo elimino e andiamo un attimo per gradi allora, per i centri i li mettiamo qui Allora, in style io in genere utilizzo questo grigio qui per i centri i però c'è cioè, anche quest'altro un po' più tenue no, direi troppo tenue questo è leggermente più sfumato ok Dunque, questi sono i centri quali attraversati il nostro percorso eh, turistico da ehm, questo punto andiamo a eh, personalizzare anche quelle che sono le, eh, le altri eh, strade informativi partiamo dalle strade e ehm, come possiamo dire L'attribute table dello shape, da cui abbiamo generato queste eh, strade, c'è cioè questa seconda etichetta che mi sono andato a creare appositamente, che mi mette in evidenza soltanto quelle che sono le strade statali e eh, l'autostrada, perché sono le strade di cui voglio far eh, comparire il, il nome. Il resto delle strade mh, non mi eh, interessa. alcune non hanno eh, etichetta, altre invece eh, hanno le eh, etichette. Eh, in base a questo ho anche tematizzato il, il layer, quindi lo shape, e eh, sfruttiamo la stessa eh, tecnica utilizzata prima per eh, il nostro percorso. Quindi andiamo così, in style, copy style. past style ora mi in il fatto che io qui ho un una trasparenza del 75% e ho copiato lo stile di eh, questo shape mi ho copiato quindi automaticamente anche oltre alle eh, personalizzazioni che eh, mi servono cioè alle categorizzazioni che mi servono mi ho copiato anche la stessa percentuale di trasparenza che in questo caso vado ad annullare ecco il nostro eh, reticolo stradale sistemiamo un po' inserendo eh, i label che eh, mi interessano quindi quello che etichetta 2 eh, stesso discorso per la categorizzazione si è portato presso anche la trasparenza sia qui che qui in come font side, si, i su 6 e quindi andiamo un po' a zoomare e come possiamo vedere sono comparsi i nomi delle, delle strade più eh, importanti, sono superstrade eh, statali e eh, autostrade. L'autostrada è la 30, eccola qui. Ah, stesso discorso con i eh, reticoli, eh, con il reticolato ferroviario da ferrovia, style, copy style, past style come al solito c'è la trasparenza che viene importata automaticamente andiamo a annullarla facciamo comparire il label Ad esempio questo è il tratto di ferrovia cancella il banamento. Idrografia stesso processo. O qui più o meno inizia a prendere forma nel nostro percorso, la nostra mappa turistica. C'è un po' di caos relativo ai vari label e un po' diciamo il buon senso. <ride> allora facciamo vedere questi label la no, minima di 60.000 questi erano le questi erano il label delle strade ok magari gli diamo pure un colore differente usiamo Ora siamo a 34.000 e eh, come vedete si, può, si possono vedere i label delle strade. Se salgo, guardate qui eh, la scala, a una 68.000 sono spariti. Questo serve per leggere eh, meglio diciamo, il nostro stradio informativo. Però a me non mi piace particolarmente la visualizzazione, sì. Guardiamo che bianco. Sì, poi il bianco è un po' più decente. <coughs> stessa cosa andiamo a fare per uh, le, uh, il radicolo ferroviario 60.000 il buffer lo lasciamo così, proviamo un altro colore, ad esempio questo, play, stavolta mi sa che il nero è utile ecco qui Ora siamo a 17.000 circa, allontanandoci, 34, .000, 68, .000 ed, è, ed è, è, è sparito il label. zone to layer ed è un po' più eh, leggibile in questo modo. A questo punto andiamo a inserire quelli che sono lo start e l'end del nostro eh, percorso. Lo start del nostro percorso è nient'altro che, che uno shapefile puntuale in cui eh, sono presenti due su due punti, lo start e l'end. È stato precedentemente creato start and end con il nome del punto eh, di partenza e il nome del punto finale. di renderlo un po' più grande rispetto al resto, visto che sono le informazioni che ci interessano Vabbè. e mettiamolo più in evidenza. senza che deve essere quella più leggibile come fronte. Poi per possiamo vedere anche come possiamo disporre il label. Qui praticamente ci dice che è posizionato sopra il nostro eh, punto. Cliccando eh, qui in basso si eh, sposterà appunto eh, in basso. prendiamo un po' di cose ecco qui si sposterà in basso se clicco qui si sposterà in alto a destra e posso anche dargli ad esempio un, un offset lungo y ora che se non mi interessa vado a posizionarlo qui ok e in ultimo andiamo a eh, categorizzare i due punti diciamo lo start sarà verde verde si voglio più bello 4 e voglio dargli un effetto raggero questo per quanto riguarda lo stack stessa cosa andiamo a fare per led facciamo scendere di poco il la bubble andiamo di nuovo a 5 pixel vediamo che succede sì, direi che va più che bello facciamo un zoom sulla nostra area di interesse questi sono i comuni l'idrografia e le strade che sono già eh, attivate a questo punto eh, abbiamo praticamente realizzato questa eh, è la nostra eh, mappa eh, che eh, può essere appunto quella di un percorso semplice turistico che eh, di tipo religioso e collega questi due eh, santuari e eh, possiamo quindi andare o a esportare il, il, eh, questo progetto che è utilizzabile con QGIS da eh, qualcun altro, quindi creando sei vasi eh, un progetto che io già l'avevo creato. Quindi ci copiamo poi la cartella su una penna, o utilizziamo Google Drive, andiamo via mail, insomma cerchiamo il modo che più ci eh, aggrada per distribuirla. Oppure possiamo ehm, salvarle, salvare il tutto come eh, immagine eh, ad esempio possiamo metterla qui e andiamo a vedere la nostra immagine lui ci eh, tira fuori anche il PMGV per eh, con le indicazioni relative alla um, alla, alla proiezione oppure in alternativa possiamo anche andare a eh, creare una, eh, una composizione distanta che non, non verrà diciamo, indagata in questo caso oppure ancora potremo andare a realizzare una eh, web map grazie al plugin qgis 2 e per questo vi consiglio di andare a vedere i video di PJ eh, Walker e ehm, oppure c'è quest'altro eh, plugin che è anche abbastanza simpatico che consente di realizzare una mappa tridimensionale c'è cioè una massima risoluzione non mi metto molto a spiegare le varie impostazioni più di questo plugin ma magari verrà avrà fatto un video più dopo ora sperando che non crashi nulla ed eccola qui la nostra mappa tridimensionale dell'area mi sa detto questo eh, vi saluto e alla prossima